Vai, vai, attacca! Spacca, spacca, lancio granata! Vado, vado, vado! Ah! Con la quale sono benvenuti in questo nuovo video. Oggi, signori e signori, siamo ancora in compagnia di il signor TV. E eh, ciao, ciao, come va? Come va? Bene a tutti. T'ho dato il permesso di parlare? Ah, scusi, eh, vi vado a chiudere nell'angolino. Vai, possiamo iniziare a, gio a giocare? Sì. Allora, come si gioca? Andiamo su gioca. Attenzione, attenzione, c'è Marino Luigi. Con lui in squadra vinceremo sicuramente. Oddio, guarda che c'è in partita. È famosissimo, te lo ricordi? Uh vendo PlayStation 4 a 5 euro Video epico con Marino Luigi, no clickbait. Va bene, al posto che scrivere Dire TV scrivo Marino Luigi. E non va bene così. Hallo. Ah, no, non ho il microfono, scusate. Allora, io ho preso il martello, perché così lo do sulle palle dei nemici. Chi è che mi ha vedi, rubato il mio martello? Oddio, oh, vedi, vedi, vedi i nemici? E buonasera. Venga ah, dietro salve. Di me, buongiorno. me, che ho lo scudo. Prego, prego, Diatto. salga pure, vada. Ta -tarada, ta -tarada. <ride> Dai. Vai, vai, attacca. Eh. Spacca, spacca, lancio granata. Vado, vado, vado. No, non andare. Vai, vai, ti accompagno. <ride> Cosa fa? Guarda che moriamo subito. Andiamo potrebbe... in bagno? Oh scusa, devo fare un attimo la pipì. Prego. Oddio, un nemico! Sì! No! Death. Dietro Mettiamo. di te, stai attento, dietro di te! Oh madonna. No! Ma vai a cacca. <ride> Abbiamo vinto. Quattro grazie eh, a me. Vediamo. Grazie, grazie a tutti. Vado col fucile a pompa? Sì. C'è anche il fucile a pompa. Lo sai che mi hanno fatto un pompino? Da solo? A te. No, c'ho il fucile a pompa. <ride> Rinforzi le cose, così si prende tanti punti gratis. Ma come come, do, come si fa? Con quadrato, tenga premuto ah, quadrato. Rinforziamo tutto, anche i muri. Così i fan non entrano. Altrimenti, se entrano i fan, ci chiedono la firma. Eh, che cos'è? Un telefono? Un telefono questo? questo? Certo, come quello è un telefono. Stia attento perché potrebbe esplodere. Ci hanno chiuso eh. dentro! Il filo spinato, dove lo metto? Eh, mettilo da qualche parte a caso, così. Oh, a posto. Così? Venga, venga, ho trovato un modo per uscire e... E... <ride> Mi gratto il culo, vada No, no, no, no, no, no! Ce n'è uno lì alla finestra, attento Ci sparano dalla finestra Ma hanno ucciso Abbiamo vinto oh, ancora, e... grazie a me, grazie tra... Twitch fa le dirette per Ora non posso, Andrea, non posso Porca miseria ma oddio si sono uccisi da, tra di loro Fieri Aspetta di dove va ma perché sono così lento Lei è così lento perché non sa giocare lo ammetto Devo sbloccare un nuovo operatore Che mi consigli Allora io le consiglio il, quello che ho io Quello lì con il martello che fa zacchete Lei quando che rompe dei muri Così aspetti le faccio un esempio Così ascolti bene Ecco, compro una donnina, perché le donnine sono, sono belle. Cioè, A lei le piacciono le donne? Ma! Allora dai, <ride> prendo un uomo per accontentarla. Ragazzi, non è uno scherzo, si è aperta la porta. C'è un fantasma? Aiuto, un fantasma! <ride> Dove sei che è morto, ragazzi? Questa volta è successo veramente, ragazzi. Oddio, no clickbait. Sono diventato un fantasma. Oh, mi, spa oh. mi stai spaventando! Signori e signori abbiamo un cecchino, American Sniper No! Che? Guarda stavano votando di buttarmi fuori Nuova tecnica ragazzi per farsi i punti gratuiti Come non detto sono morto Ma buonasera bella signora come va? Qualcosa da lei me lo farei fare sinceramente Aspetti un attimo, ok, guardo ma perché mi ha ucciso? È un mio compagno Aspetta un attimo, aspetta Devo no. mettere le cuffie per parlare con quello lì Dove sono le mie cuffie? Eccole Why you kill me? You no. ass Fuck you Spero che ti venga un cancro ai coglioni Guarda, con le scarpe da, da ginnastica Oh! mi si è staccata l'asta arrivo, arrivo, arrivo, arrivo, arrivo Prego, prego, facci con calma però, eh perché altrimenti se corre troppo poi le viene una leucemia e muore, quindi faccia con calma ah, sì. How are you my friend? If you don't reply me you're a is no, no. Now I can play What the fuck are you doing? Cosa fa scusi? Guarda che faccio la gara <susurra> È maledro <susurra> No, c'è uno che mi spara, aiuto C'è una persona brutta là fuori È un cecchino lì fuori No, there's a bit over problem Venga. No Allora qua No, vieni qua. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Ma dai, ma vai a cacare, è un brutto signore con lo scudo. Oh, però. attenzione! Attenzione! No, dietro di lei, da destra! Gli gratti il culo bene. Metta la bomba, metta la bomba, vada. Come, no! <ride> grandi, grandi. L'ho ucciso. G. Bombo alla passo, attenzione, ragazzi! L'ho ucciso. C'è un tizio con lo scudo che sta salendo. Ma. Cristo cioè, Nell'altra squadra c'è un, un giocatore molto bravo, meno 245 punti, connessione Che ne ho di fatto No, no, no sto Sul tetto, sul tetto, incredibile Aspetti, aspetti Eccomi, buonasera. Eh, Buonasera, stia attento perché lì c'è una persona brutta Che fa sto qua? No, prego, faccia pure, cioè, non si preoccupa. Sono molto attento, lei è carico? Certo, sono carichissimo. Ma no, comunque dovremmo fare delle dirette qua su questo gioco perché fa molte visualizzazioni, diventiamo famosi, lo facciamo per voi. No, vincerò per voi ragazzi. Bene, ho vinto. Che brutto, sembra quello di Team Fortress. Bene ragazzi, questo video finisce qua. Lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione, bla bla bla, potrei usare le, intro, le outro ogni volta. Prendere il pezzettone del video scorso e metterlo in questo video Perché tanto sono sempre uguali Ci cioè... vediamo al prossimo video